Buongiorno, ben svegliati, ben trovati ad una nuova rubrica firmata FabioAmbrosi.it, il caffè di FabioAmbrosi.it, questo appuntamento che ormai da circa dieci giorni stiamo portando avanti con questi dieci minuti mattutini senza pretesa, eh, senza alcuna pretesa semplicemente per darci il buongiorno e con questa scusa ecco, cerco di raccontarvi qualche storia eh, non, non utile perché chiaramente le storie che stiamo raccontando sono tutto fuorché utili ma curiosa dai per iniziare bene la giornata oggi iniziamo, eh, inizio leggendovi una frase vediamo se i più attenti di voi capiscono di cosa stiamo parlando è stato un ottimo strumento per scaricare altri browser. Di cosa stiamo parlando? Dai, avete 5 secondi per pensarci. È stato un ottimo strumento per scaricare altri browser. Stiamo parlando dell'ormai defunto, perché questo è Internet Explorer. La notizia non è recente, eh, lo dico subito ma è dello scorso giugno quando è andato ufficialmente in pensione internet explorer perché esulto così tanto perché eh, quando tutto iniziò alla fine degli anni 90 in realtà internet explorer fu uno dei primi strumenti utilizzati per andare su internet c'era Netscape i più anziani se lo ricorderanno, e poi c'era Internet Explorer, poi con calma nacquero tutti gli altri, quindi poi con calma arrivo a Mozilla, e a Firefox, molto dopo arrivò a Google Chrome e oggi praticamente noi tutti utilizziamo prevalentemente Google Chrome, sapendo che ce ne sono anche altri di browser forse anche più attenti alla privacy, ma questo è un altro argomento e ne parleremo un'altra volta bene qual è la notizia che sicuramente molti di voi già avranno sentito e magari qualcuno non l'ha sentita e quindi la, la diciamo quest'oggi è che quando ehm, microsoft ha deciso di mandare in pensione internet internet explorer ed era lo scorso 15 giugno se non ricordo male un uomo della Corea del Sud ecco, devo ricercare il nome perché, perdonatemi, ma ricordare a memoria questo nome è praticamente complicato lo trovo e poi ve lo dico ad ogni modo un uomo decise di eh, spendere perché spese effettivamente 300 dollari eh, che, vabbè, in tempi di crisi, capirete bene, possono essere anche un piccolo patrimonio specie per fare quello che poi ha fatto per fare una lapide eh, funebre, quindi diciamo in ricordo ad internet explorer con su scritto appunto la frase con cui abbiamo iniziato ovvero è stato un ottimo strumento è stato uno strumento molto utile per scaricare altri browser molti di voi diranno Vabbè, ho capito ma perché c'era la necessità di buttare via internet internet explorer non si poteva molto semplicemente aggiornarlo la verità è che microsoft nel corso dei mesi ha deciso di investire su altro nel corso dei mesi nel corso degli anni ha deciso di investire su un altro browser, che è il browser ufficiale di Microsoft di oggi, che si chiama Edge. Eh, quando si fa qualcosa di nuovo in informatica, eh, è sempre eh, complicato aggiornare il vecchio. Cioè, Nel senso, Internet Explorer era ormai talmente vecchio, talmente obsoleto, talmente antiquato, che metterci mano e rifarlo e aggiornarlo era molto più complicato che rifarlo da capo. Ed è un po' quello che hanno deciso di fare gli ingegneri di Microsoft, che hanno appunto pensato ad un nuovo browser chiamato Edge, mandando definitivamente in pensione eh, il, il browser storico, appunto, eh, che era eh, Internet Explorer. Ehm... Sto cercando il nome, eh, perché avete un attimo pazienza, ho fatto un articolo sul sito fabiambrosi.it, e lì sto andando per cercare il nome di questo personaggio perché veramente spendere 300 dollari per una lapide eccolo si chiamava eh, ok non è importante però per la cronaca Jung Ki Jung o Jung Ki Yang non lo so ok è sudcoreano, sud coreano questo è importante e trovate la foto ovunque praticamente di questa lapide c'è cioè il logo di Internet Explorer e la frase in ricordo eh, se voi ancora oggi state utilizzando Internet Explorer fate malissimo, ecco, il mio consiglio è di buttarlo immediatamente, sia perché chiaramente ormai è obsoleto, è chiaramente eh, inadeguato per navigare e soprattutto perché chiaramente essendo un prodotto non aggiornato quindi vecchio è a forte rischio ehm, hacker ora buttiamo così hacker è una parola che voler, non vuol dire nulla diciamo che è uno strumento poco sicuro e poco efficiente quindi se soprattutto lavorate in aziende pubbliche perché so che internet explorer fino a poco tempo fa lo utilizzavano soprattutto in, nelle aziende pubbliche ecco cercate di fare in modo di togliervelo di torno e scegliete un altro browser. Se utilizzate ehm, Google Chrome e o Firefox state tranquilli che più o meno potete aprire qualsiasi pagina senza avere alcun tipo di problema se però siete malati di privacy e siete molto attenti a quello che i siti internet vedono di voi ecco eh, se dovete scegliere tra chrome e firefox il mio consiglio personale è quello di optare per firefox che è un pochettino più attento di chrome alla vostra, alla vostra privacy non dico che chrome non lo sia ecco però se dovessi mettere su una bilancia i due browser probabilmente firefox è un pochettino più sicuro da questo punto di vista tra virgolette diciamo rispetto a Chrome. Poi esistono una valanga di altri browser molto più leggeri e molto più efficienti probabilmente anche di Chrome e di Firefox. Eh, ripeto, l'argomento è lungo ed è mattina presto e non voglio allungarmi ulteriormente. Magari ne parleremo un altro giorno no? qual è il miglior browser di, da, da scegliere per poter navigare in maniera sicura con un occhio alla privacy ma ne riparleremo. Grazie anche oggi per avermi seguito, noi ci vediamo domani, domani è venerdì, sì dai, domani è venerdì, l'ultimo giorno della settimana, siamo arrivati in fondo anche, eh, anche questa settimana ce l'abbiamo fatta, quindi stringiamo i denti ancora oggi e domani e poi weekend, se non lavorate chiaramente, poi molti di voi magari nel weekend lavorano e magari oggi mh, qualcuno di voi si riposa, non lo so, però mh, normalmente ecco, ci stiamo avvicinando al weekend se vi fa piacere iscrivetevi a questo canale youtube per voi è un click per me invece è importantissimo per far crescere questo progetto abbonatevi anche a questo canale youtube iscriversi è gratuito abbonarsi costa 3 euro al mese e è un modo intanto per contribuire alla crescita di questo canale e per permettermi di fare tanti altri video e inoltre vi dà accesso a una serie di contenuti che sto preparando eh, che se siete dei videomaker appassionati di montaggio video grafica suono eccetera eccetera potrebbero essere, esservi molto molto di aiuto l'abbonamento costa 3 euro al mese quindi poco meno di 3 caffè al mese che mi offrite per mandare avanti la baracca e questo progetto insomma eh, cercatemi su instagram l'account è ambrosifabio venite seguitemi eh, condividete insomma interagiamo Grazie ancora, buona giornata, a domattina, baci.